Ciao, sono Marco e come vedi sono il mio ufficio e durante questi due passi, questa passeggiata, voglio darti un consiglio molto importante. Questo consiglio ti aiuterà a migliorare la qualità della tua vita in maniera determinante, soprattutto passando dalla relazione con gli altri che studi hanno certificato che rappresentano i nostri rapporti con le altre persone, la qualità delle nostre relazioni rappresentano l'85% della nostra felicità, della nostra qualità di vita. Quindi migliorando il rapporto con gli altri migliorerai certamente il mondo che ti circonda. Come si fa a migliorarlo? L'ho già detto in altri video ma non mi stancherò mai di ripeterlo perché è veramente molto importante. Per migliorare i rapporti con gli altri migliora il linguaggio interiore, il tuo linguaggio interiore, cioè il modo in cui ti rivolgi a te stesso, o a te stessa. Perché? Perché se non sai fare bene questo non riuscirai a farlo neanche con gli altri. Avere un buon linguaggio interiore significa aumentare anche la nostra autostima, usare un linguaggio eh, proattivo, un linguaggio positivo, senza andare a buttarci giù dicendo sono fatto così, non ce la farò mai, non ce l'ho mai fatta e non ce la farò mai, oppure dire, usare parole come... Beh, in realtà ce l'ho fatta tante volte, potrei farcela anche questa volta, anzi sicuramente ce la farò anche questa volta. Ecco, questo è un linguaggio edificante, migliorando questa tipologia di linguaggio migliorerai la tua autostima, migliorerai il tuo rapporto con gli altri, perché la prima cavia del tuo nuovo linguaggio con gli altri devi essere te stesso o te stessa. Se andrai bene con te stesso, certamente aumenterai anche il livello delle tue relazioni in generale e questo comporterà il miglioramento totale della tua qualità di vita, totale, credimi. Comincia da oggi a misurare bene le parole che usi con te stesso e usa dei concetti positivi quando ti rivolgi a te stesso o a te stessa, ce l'ho sempre fatta, a volte magari no, ma ce l'ho sempre fatta quando mi sono impegnato o impegnata, usa queste parole aumenta la tua autostima e senza dubbio aumenterai perlomeno la qualità di quel pezzo di mondo che ti circonda. Spero di esserti stato utile, io continuo la mia passeggiata e ti saluto con un abbraccio. Ciao!